Capsule Borbone compatibili in espresso. Capsule Borbone compatibili in espresso dal Coffee Blitz Shop in Svizzera. Azioni e offerte sempre su Cafiblitz.shop Ordina adesso le tue capsule Borbone compatibili in espresso nel Cafiblitz.shop Seguici su Instagram su Café Blitz Shop e su Twitter su Shop. In caso di domande,. Contatta il nostro servizio clienti tramite WhatsApp all'indirizzo 0799451334. Grazie mille per il vostro interesse per i nostri prodotti Borbone.